Ragazzi, oggi sono a invadere un altro tour del signor Francio Quindi adesso lo toccherò per voi <susurra> Guardate che bella ascensore Ci stiamo in 11 persone, ci stiamo tutti Vabbè ragazzi sono finalmente allo snake cafe C'è una grande fobia per i serpenti Guardate che è arrivato questo Ditemi se non sembra una di quelle sancicce tedesche Un booster Possiamo scegliere tre di questi piccoli snake da tenere così sul tavolo per farci compagnia Allora devo dire che è bellissimo vedere i serpenti perché non si muovono neanche un po' Secondo po'. me sono finti Che palle però essere un serpente, non una gabbia così piccola Ragazzi è un serpente molto bello eh, Questo... Mi ricorda un surimi Un surimi? È vero che è il colore del surimi È vero sì, è un surimi. Beh, ad un altro mi... serpente ah. perché questo è un po' noi ah, Si muove ah, un po Eh l'hai detto eh no, Guardate, so, guardate, so. guardate, sembra io quando faccio quel gioco ti rubo il naso ah, Gli scherzoni che mi faceva mio zio Guardate come sono belli questi serpenti devo dire Ah finalmente un Beh. po' si muove A voi piacciono i serpenti? Sì. Che bello, mi sembra che negli occhi ci abbia dei, dei piccoli pezzi di cura, vero? il secondo tour che invado del signor franz in senso che... estremo riuscito? si vi ricordo che questa è la telecamera che mi ha consigliato lui. In molti mi avete chiesto come si chiama, non me lo ricordo, quindi chiedetelo all'interessato. G7X. Ok, perché ogni volta gli so G8. È arrivato un altro serpente, visto che sono arrivati due nuovi componenti del tour. Non Lo so, però questo è un pochino pacchiano, questo devo dire la mia, non lo so. Ecco, qui che arrivano i drink, ovviamente prendo l'ice coffee decaffeinato. Bene ragazzi, nessuno vuole andare a toccare i serpenti Ma io sì Quindi finalmente toccherò un serpente Oh mio Dio, io ho un certo timore Guardate che carini Questi serpenti, ventagli Oh mio Dio, ma questi sono enormi Mamma mia, hanno detto che comunque Alcuni di questi sono anche velenosi No, questi no, questi hanno detto di no comunque Guardate quant'è felice questa gnocca Di bambù di toccarlo Ragazzi, oggi sono a invadere un altro Tour del signor Franz E sto per toccare, ma perché che mi ridete, mi fa... Tutti mi stanno ridendo mi fa... Però sto per toccare un serpente per la prima volta Ho sempre avuto occasione di poterli toccare Però non ho mai toccato realmente Allora ci sono le versioni speciali Che sono queste belli grandi Oppure le versioni più piccole come No <ride> Cioè costa 7 euro toccare un serpente Caposticca Questo bianco però è veramente bello Questi sono i, i serpenti dei barboni Ma noi vogliamo quelli special Volete questo bianco o questo? Secondo te signor Franz quale sono conseguenza? Ma io c'ho una paura fotonica Ma c'ha una testa piccola però Oh pesa più di 4 kg mm, Serpentone Si chiama Panther Ok è un uomo Questa invece Anche questa è un maschio Si chiama Chiarò No prendiamo Panther Quindi adesso lo saperò per voi Con questa mano Sembra proprio come giocattoli Ma come una borsa di miele Fa tenerezza Si muove Io ragazzi Io sono a posto Ragazzi il prossimo pesa 4 kg e mezzo Io ho un certo timore I don't need Ragazzi, interruzione speciale del video Day of my life di oggi per dirvi com'è stato toccare un serpente Allora, chi mi conosce sa che io ho la fobia dei serpenti Il massimo che mi sono avvicinato a un serpente in tutta la mia vita fino ad oggi è stato vedermi i film di Harry Potter Quindi no, io e i serpenti non abbiamo mai avuto una bella relazione E anche se li ho sempre trovati degli animali comunque belli e spaventosi Devo dire che oggi finalmente ho avuto il coraggio di andare allo Snake Café E non solo vedere un botto di serpenti, ma addirittura a toccarli, allora eh, oddio, devo dire, è stata un'esperienza nuova un'esperienza che non pensavo di fare oggi perché non era in programma, proprio mi ci hanno portato a tradimento e devo dire che però, allora, di primo impatto mi ha fatto un pochino di timore. perché il primo serpente era un po' più piccolino quello che mi hanno messo anche al collo, non so se mi avete visto cambiare colore, mi ha fatto un po' paurina, però eh, devo dire che mi sono abituato abbastanza <ride> No il primo non mi sono abituato Però quando mi hanno portato il secondo sono stato molto più tranquillo Era molto più pacifico e molto bello toccarlo proprio E era quasi comodo avrei voluto mettermelo in aereo per stare così adesso che torno in Italia Quindi non lo so devo dire è stata un'esperienza molto molto molto positiva E mi sa che dopo questa esperienza mi è passata la fobia dei serpenti O comunque si è molto abbassato questo timore che per i serpenti Qualcuno di voi ha questa fobia che mi può capire? Se nessuno di voi ce l'ha vabbè sono l'unico sfigato ma se ce l'avete scrivetemelo nei commenti E scrivetemi anche se qualcuno di voi Magari con questa fobia Toccherebbe mai uno di questi serpenti Scrivetelo nei commenti adesso Mettete il video in pausa e scrivetelo Bene, grazie per avermi scritto il commento E adesso torniamo con la proiezione del video Che andiamo a cena a mangiare il mavo tofu. Pronti? Oggi porto due ragazzi a mangiare la vera cucina Vi presento gli slab ah, Ristorante tanto domani Vabbè Kanpai. Kanpai. Seguiteli, andate a cercare il loro canale, parlano di anime e manga ah, Ecco, questo qua ovviamente è senza alcol, c'è cioè solo poco poco sciucciu. Shuchu, shuchu, shuchu, che è questo, questo di... alcol coreano è Questa è una birra analcolica esiste <ride> comunque la birra analcolica eh? sì, sì, sì. la, la... A me piace Infatti è tutta settimana che bevo birra analcolica, soprattutto per il mio compleanno <ride> Loro sono venuti in vacanza con il signor Franz, che ha fatto un altro jabbo tuo. Ragazzi abbiamo trovato la sosia in Giappone di Maccialatte, di Serena Maccialatte, se sei tu Serena parla in italiano perché non ti abbiamo riconosciuto comunque dite che la somiglianza c'è o non c'è, scrivetecelo nei commenti ragazzi, maccialatte avete capito quale è delle due? Ecco che è arrivato il cibo, madonna ma quanto sono bravo a fare le riprese è diventato rispetto ai primi video, io vi una vita frenetica sì, sai no. noi di Tokyo nel Tokyo rompiamo i cellulari come se non ci fosse un domani, ciao poveri loro non sanno che in realtà sapete Shichu anche io ne ho parlato spesso di questo tan, -tan mabotofu, che c'è dentro questa spezia che si chiama Sancho. Non l'ho mai fatto assaggiare a nessun amico italiano Voglio vedere la loro reazione Mi concentrerò sì. sul tuo Ti piace molto il piccante? Sì E per fortuna Sì, <ride> è vero, molto ironico Come se non ti piace? Scusa, cosa stai... Vabbè, Vabbè esperienza. esperienza Esperienza Experience, Experience. Com'è, piccante? Un po' è piccante però um, cioè non tanto... Non no, so, questo non lo è guarda. Non è abbastanza Non è proprio è piccante? È piccante Andiamo non ad assaggiare quello, ah, secondo me il Mabotoku è il questo suo è Se non lo vuoi piccante ti do questo mm -hmm. È piccante quello? È giusto Sì? È piccante e il giusto Se allora. si dovete assaggiare eh, Ma perché me l'aspettavo uguale questo mm. Questo è molto mm -hmm. buono Vero? Non è male ma mm. infatti eh, è una cucina che, un che comunque il cinese, non sa dovete sapere che il cinese che si mangia comunque in Giappone è completamente Buon. diverso da quello che si mangia mm. in Italia, che è buono anche quello in Italia, ma in Italia è molto italianizzato il cinese. Perché si taglia qua? È Sì Eh no, quello lo devi mangiare con lo spuntino. Ah. Devi... Adesso Buon. vediamo l'assaggio e poi mi gusta anche la cena prima che si freddi. <ride> mm. Com'è? Subito non è piccante. Ma vedrai po'. al terzo quarto yeah, ma, no, ma è un po'. piccante diverso, vero che ti, ti pizzica la bocca Però non è proprio come il peperoncino Non so come spiegarvi il piccante di questa Però è buono, a me piace È piccante in punti diversi Ti pizzicherà molto la lingua comunque se mangiate questo Dai so, lo assaggio anche io ah, A me il tofu Ma secondo me non ce l'hanno fatto piccante apposta Perché è molto meno piccante del solito Quando ah. vengo io a mangiarla mm. Vabbè, Un po' di riso Com'è? Prendi, prendi non è il tofu è buonissimo Non è il tofu Beh, che pensavo mm, di mangiare Ma fare. infatti a me piace solo ecco. così il tofu Vabbè vedete Non è come quello che preparano giù in Italia no. <ride> Non so o come Vabbè io finisco di gustarmi questa cena Bye bye Ciao Ciao. Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini Nei maggiori digital store E se vi va seguitelo anche su Instagram